Diciamo che in questo video volevo spiegare soprattutto come utilizzare la VP su CSGO chiamata anche in inglese AVP oppure AWP. Comunque il costo è di 4.750 dollari che è una spesa non indifferente per la squadra. Quando comprate la VP avvisete sempre i compagni. Vi dirò diciamo, alcune, alcuni tips che io conosco eh, sul ruolo di Oper. Innanzitutto vi sono diversi tipi di pick, eh, che sono il crab, il defensive e l'aggressive. L'aggressive è il più semplice da capire ma è il più difficile da giocare, perché nell'aggressive, semplicemente appunto come dice la stessa parola, eh, bisogna essere aggressivi, quindi pushare di continuo. Spesso comunque è una tecnica utilizzata dai, dai terroristi. Poi vi è il defensive. Che, ehm, è già un ruolo un po' più semplice da giocare per giocare defensive basta mirare eh, aspettando che qualcuno picchi quindi in questo caso eh, diciamo che è soprattutto il CT che si ritrova a utilizzare il defensive pick eh, quindi si aspetta qualcuno dietro l'angolo che picca Oppure via è il Crab Pick, che può essere comunque abbinato sia all'aggressive che al defensive. Il Crab Pick viene utilizzato quando ci si croucha, eh, quindi quando premiamo CTL mentre picchiamo. Ed è una tecnica abbastanza utilizzata, però bisogna fare attenzione, dato che l'esposizione del corpo co può cambiare sia da destra che da sinistra. Diciamo che se il muro si trova alla sinistra, quindi noi ci esponiamo verso destra, eh, siamo meno esposti rispetto a giocatori che si espongono col muro a destra quindi si espongono verso, verso sinistra Inoltre, vi è anche una sensitività per la VP che è diversa quella del mouse. Diciamo che di default è 1, ma tramite calcoli matematici che sono stati fatti su Reddit, diciamo comunque eh, calcoli abbastanza strani, che non sto qui a spiegarvi anche perché non ve li so spiegare. La sensitività esatta è un numero gigante, che poi vi metto pure in descrizione, che è 0.818, qualcosa. Importante come open è anche saper fallbackare. Quindi saper fare un fallback, soprattutto alla CT, quando ad esempio uccidiamo qualcuno giocando defensive, non dobbiamo ripiccare lo stesso, eh, lo stesso angolo, dato che ci potrebbe essere qualche altro nemico. Quindi bisogna fare sempre attenzione a questi tip che vi ho appena dati, perché non rispettando questi tip potreste diventare dei new betty.